e scrivo di pensieri lontani osservando il cielo tra i guariti dei cani vivo dormendo nel tormento cavalcando le ali di quel momento la notte non la consigli solo sospiri fumi solo per vedere se ancora respiri vortice spirale puoi solo sperare cercando Beatrice puoi correre ma non puoi scappare scoppiare ma nel silenzio compare di passaggio il paesaggio ti turba è artificiale nel suo profondo rimane superficiale eh. Ma non ha senso, è troppo umano L'universo è così immenso che non sa se esistiamo Esitiamo piccoli, soli, impauriti Separati dai vicoli e muri I bui sono spariti I di femmina e voglia di morire Verte dalle carte ma è di parte quante volte non riesco mica a capire La milza parte, muore su Marte Ma l'essere leopardiano dimmi se è poco Pongo fine all'essere dammi te se è Di questa merda ma che ne sai tu Dio non solo guarda ma fa il Kaijaku, anche se è sempre duro arrivare a fine mese il giorno della fine non ti servirà l'inglese fa un culo e soldi ma come, come vivi senza non ti rapporti con la morte è sprecato un'esistenza suicide ora kiri questo è il mood suicide ora kiri questo è il mood i cry and the look at the chronic moon if i hide i'm not feeling good suicide ora kiri questo è il mood suicide ora kiri questo è il mood i cry i cry under the cruel moon if i hide i'm not feeling good suicide kiri, <laughs> <a chieri>, questo <speaking> è il mood suicide <displaystyle> orachiri questo <speaking> è il mood i cry under the cruel <suspiro> moon if i hide i'm not feeling good suicide kiri, questo è il mood suicide orachiri questo è il mood i cry under the cruel moon if i hide i'm not feeling good